Buongiorno e un caro saluto dall'Hotel Melia dove si sta svolgendo questa edizione primaverile di Hi Fidelity. La cosa importante non è sempre il prodotto, ma anche la sua presentazione e l'accoglienza. Qui siamo da un operatore professionale, siamo appena entrati, immediatamente capiamo di che si tratta, abbiamo Audio Plus, abbiamo un cartellone che indica quali sono i marchi distribuiti, c'è un'accoglienza e naturalmente in questo caso lo conosciamo, veniamo accolti qui dal nostro amico, grazie... Ben, a voi. ben arrivati, grazie a voi. Quello che stavamo dicendo, quindi al di là dei prodotti, è importante accoglienza, presentazione, disponibilità di materiale informativo. Questo non per insegnare a nessuno come comunicare, ma io penso che molti dovrebbero imparare anche nel nostro settore. Grazie ancora.